Ciao ragazzi di nuovo insieme con le mie lezioni. Allora vado veloce oggi che devo andare via. Allora ho ricevuto dei commenti bellissimi, fantastici su, sugli ultimi video che ho messo, i miei video promo, i duetti con uh, due cantanti. Grazie a tutti per i complimenti, per le miliardi di visualizzazioni. No, però rispetto ai miei video tantissime, quindi grazie a tutti. E, ho ricevuto eh, due commenti. In particolare che mi sono segnato, uno è l'amico Luigi Graziano che mi ha scritto: Maestro, grazie, il maestro, figuriamoci, sul maestro, potresti fare la trascrizione basso accordo e l'arrangiamento donno guai che è uno dei brani che ho fatto eh, per basso, e voce, l'altro sempre riferito a questo è di Leonardo Bianchetti ho visto i tuoi video. Ho Visto i tuoi ultimi video, duetti con le cantanti, intanto complimenti. Volevo chiederti: per quanto riguarda i brani con solo basso e voce, qual è il tuo procedimento per fare un arrangiamento così di un brano? Sarebbe veramente utile capire da dove parti e come si sviluppa appunto il processo di arrangiamento. Grazie, eccetera. <musica> questi due perché eh, sono riconducibili allo stesso brano che prendo in esempio oggi che è Don't Know Why di Nora Jones anzi eh, interpretato da Nora Jones eh, un brano che si suona molto, io ho suonato in milioni di contesti diversi, quindi qual è il mio procedimento? innanzitutto conoscere bene di cosa stiamo parlando, quindi il brano originale classico no Jones piano, contrabbasso è una batteria molto molto easy bellissimo brano dei, dei primi anni 2000 quindi l'ascolto, prima cosa seconda cosa abbiamo detto che okay, facciamo un arrangiamento per basso e voce si presta bene questo brano eh, è carino come ragiono, se non conoscessi innanzitutto la parte armonica ovviamente sarebbe impossibile perché di solito in una band eh, diciamo, grandi linee, cioè eh, la batteria e il basso che fanno la sezione ritmica, il basso che fa anche la sezione armonica, con le note, eccetera, eh, un piano o una chitarra che fa l'armonia e una parte melodica che di solito è il cantato. Eh, mi devo ritrovare, quindi, in un arrangiamento per basso e voce, a fare quantomeno le, le due fasi eh, complete di armonia, e di ritmica quindi eh, conoscere ogni singolo strumento in questi casi è vitale quindi ascoltare prima mi ascolto tutto quello che fa la batteria, l'andamento che ha se è swing, se è eh, shuffle eccetera eccetera che elementi ci sono dove stanno gli accenti eccetera la parte armonica non mi limito a guardarmi che note devo suonare vado a esaminare gli accordi non solo vado a esaminare gli accordi ma vado a esaminare gli accordi in relazione anche alla melodia perché poi io dovrò fare un arrangiamento in cui la cantante o il cantante o chi di, di, di, poteva essere anche un, un fiato vanno a fare proprio la parte melodica di, di, di, di questo brano in Jones quindi non solo limitarsi a rifare gli accordi quindi avere una griglia di accordi ma sentire come ci sta Sopra la parte melodica soprattutto quando, come nel mio caso ho fatto l'arrangiamento poi proposto alle cantanti che ci hanno registrato la voce sopra quindi non è stato un arrangiamento fatto come in altre occasioni eh, tu per tu quindi provo eh, le accordi se ci sta bene la, la melodia bene, se no, pace No, ho dovuto dare già il progetto finito eh, e loro ci hanno potuto registrare la voce quindi cosa si fa i processi sono vado a vedermi gli accordi quindi nel pdf che scaricate c'è tutto parte armonica melodica eh, del basso quindi scaricatelo vado a vedere eh, il, il brano è si bemolle siamo ne, ne, nel campo jazz eh, quindi eh, si parla di armonie ma qui sarebbe bene fare una, una bella analisi armonica quindi si bemolle major 7 per chi ha un po' di incertezze o ruggine, vi invito a, a, a prendere il mio libro di cui vado più fiero in assoluto, il mio corso di armonia applicata. Trovate ai vari link: quindi, Si bemolle major 7 che diventa un Si bemolle settima, Mi bemolle major 7 Re settima minore settima, Do settima, Fa settima, Fa settima sospeso. E poi di do di di do. Questa parte di contrabbasso più o meno. E poi parte la strofa: quindi strofa uguale, Si bemolle major 7, Si bemolle settima bemolle, maggiore 7, re 7, sol minore 7, do 7, fa 7, sus, si bemolle, si bemolle maggiore. Poi c'è la parte B diciamo che va in sol minore, do 7, fa 7, si bemolle. Quindi chi ha un po' masticato tutti i miei vari corsi, lezioni, qui c'è molti 2-5-1, ci sono delle sostituzioni armoniche molto carine come può essere, ad esempio eh, i, i, cioè, dominanti secondari, eccetera, eccetera quindi mi vado a vedere gli accordi vado a sentire come possono suonare, come vi dicevo prima, con la melodia quindi cosa faccio? a grandi linee mi scrivo o mi tiro giù a orecchio la melodia, quindi Ah, eh. ora il mio cantato fa schifo, quindi se la suono è meglio. E... Vedete, è passato qualche giorno già... Vado a buttare giù Proprio eh, Nota per nome no. <mimicata> This is Jolly <mimicata> Io ho fatto una versione molto ridotta. Ci sarebbe anche una parte. Eh, sci, insomma, ora non ho tempo per eh, fare tutto. Vi faccio vedere quindi cosa ho tratto da, da tutti questi elementi e cosa è venuto fuori. È venuto fuori un arrangiamento forse carino, forse no. Chi lo sa? Eh, ma questo è che fa così. Io l'ho suonato due volte, ma avevo lo spartito. Quindi c'è chi mi ha detto, ma. Eh, la base è la stessa eh, più, più più che essere la stessa mi ero già scritto eh, la parte perché mi sono fatto questo arrangiamento da solo quindi eh, il discorso era quello qui parto appunto si bemolle maggiore 7 quando nell'intro posso fare il cavolo che voglio perché non c'è cantato Quindi qui si gioca anche un pochino sulle note cioè nel senso ci si lascia andare un po' con l'immaginazione con la creatività quindi non faccio proprio accordi mi devo dare un po' di, eh, di qualità a questo accompagnamento a questo arrangiamento quindi. vedete, si bemolle maggiore 7 ci ho messo poi l'ottava passaggio poi becco il Mi bemolle maggior 7 ci metto il basso sempre per riempire altrimenti viene una cosa molto chitarristica quindi Mi bemolle maggior 7 che cade sul Re 7 che avevo detto prima vedete le note dell'arpeggio di Re 7 eh, re, Do, Fa, Diesis, Fa, che fa, va, diventa la settima minore del Sol minore settima che arriva subito dopo. Quindi il passaggio è questo. Qui c'è un sol, sol minore settima. Riprendo tonica, settima minore. Poi c'è un, un Do maggiore, quindi Do maggiore. Settima minore, ci prendo la terza maggiore, Mi maggiore, e risuono la tonica. In questo caso io uso la tecnica di, di col pollice suono le note basse, con gli altri due dita faccio l'accordo, la bicordi, eccetera. Poi, dove siamo? Do settima. Qui ci va questo va un po' a riprendere eh, diciamo la parte di batteria grosso modo cerco di riempire il più possibile altrimenti manca un po' di, di ritmo quindi quando ho la possibilità non sto suonando note ci infilo un colpo seconda secondo è dove picchio avrà un suono diverso quindi in questo caso lentamente la voce vedete qui ci picchio fa ghost note a me quando faccio le cose difficili cioè. e qui vado nella B armonici vado a inserire più o meno tutto quello quel poco che so in un arrangiamento del genere quel poco che so ce lo butto tutto dentro quindi qui diventa Riprendo un po' la voce. Vedete ghost e nostre stoppate, colpi. E qui abbiamo deciso di chiudere, sono veniva troppo lungo. armonici un po' alla gioco che chiude in si bemolle maggiore riprendo il sesto tasto e gli armonici li raddoppio il quinto della corda di re e il settimo della corda di sol sono esattamente le stesse note quindi re riprendo si bemolle a basso e la terza maggiore con l'armonico questo è quanto se oggi purtroppo sono un po' di fretta, spero di aver risposto a tutti, comunque il procedimento per tutti gli arrangiamenti che faccio è sempre questo, cercare di eh, avere sotto occhio, nelle orecchie, tutte le parti di tutti gli strumenti. Quindi in questo caso diciamo che è abbastanza semplice, non l'arrangiamento, ma tirarsi giù le parti perché il brano stesso originale è composto da... Eh, ha delle parti ben precise quindi voce, pianoforte contrabbasso, molto molto eh, non semplice ma efficace e una batteria quindi altri brani sono un po' più complessi ora stavo facendo ad esempio eh Master Blast di, di Stevie Wonder, e lì c'è tante cose a cui stare. Un esempio, pure abbiamo fatto un'agenda. prendere la parte nostra de, de, de, del nostro strumento e associarla in questi casi che ci possiamo permettere nessuno ci può dire niente a accordi, abbellimenti eh, come dicevo prima, ghost tutto quello un po' che studiamo e che finalmente in questi casi possiamo eh, lasciarci un po' andare quindi ragazzi spero eh, mi ricordo i nomi comunque di aver risposto a chi aveva queste queste domande interessanti, infatti, eh, spero che sia utile anche per, per, per altri. Non solo a chi me l'ha chiesto, vi ringrazio. Grazie per tutto, grazie per seguirmi e per, per, per tutto quello che fate. Ci vediamo al prossimo video.